Sto aspettando che arrivi Andrea per fare un piccolo confronto tra le Takumi Sen 8 e le Adios Pro 2, non sono queste che invece sono le Prime X, sono interessato dal lato vostro a capire quale potrebbe essere un prossimo confronto tra diverse scarpe, per ora abbiamo fatto confronti solo con scarpe dello stesso marchio ma probabilmente nei prossimi giorni andremo in pista e in questo caso utilizzando i sensori RunScribe faremo anche confronti tra più marchi ma focalizzandoci non tanto sulla scarpa, ma sulla reattività e su tutti i parametri tecnici delle diverse scarpe fatemi sapere qui sotto quale confronto vorreste vedere, io aspetto che arrivi Andrea e poi raccontiamo in quali condizioni utilizzare le Takumi Sen 8 rispetto invece alle Adios Pro 2 che ripeto non sono queste. Io nel frattempo vado a bermi un caffè, ci vediamo tra pochi minuti. Andrea siamo finalmente giunti al confronto tra le Takumi Sen 8 che sono pensate per le gare più brevi e le Adios Pro 2 che sono invece pensate per gare più lunghe, cosa ne pensi di queste due scarpe? Ciao intanto a tutti, sto pensando che adesso inizia il Varesotto sarebbero sarebbe stato da provare le, le Takumi in gara e mi sa che così lo farò. Ma Due modelli molto simili da una parte e diversi dall'altra. Sì, una scarpa nata per, per mezzi maratone e maratone, l'altra per, per gare come limite massimo, la mezza maratona, ma più per 10 km e 5 km. Di solito il confronto parte eh, dalla tomaia, secondo te quali delle due tomaie è la migliore? Beh le tomaie sono praticamente identiche, è un po' più traforata quella della eh, Takumi Sen, forse forse vinceva per pochissimi punti ma sono praticamente identiche a quella della Takumi. Tu nelle varie recensioni ci hai raccontato che allacciarsi le Adios Pro 2 è comunque molto difficile, cosa ne pensi dell'allacciatura e secondo te quale delle due scarpe è migliore? Ma allora non so se si vede ma guarda come è molto più libera la, la linguetta della, della Dios Pro eh, rispetto a quella della Takumi. Infatti hanno dato un punto po un pochino più in alto della, della linguetta quindi sono nettamente più, più comode da allacciare quelle della, della Takumi Sen ma proprio per questa roba che non si arriccia la, la linguetta. Invece sappiamo che si stanno avvicinando le gare serali, eh, cosa ne pensi del tallone, dei talloni delle due scarpe e eh, quale consiglieresti per una gara breve? Ma il fatto è che sulle gare più brevi serve poco il tallone diciamo come ammortizzazione perché 5 km non arrivi praticamente mai bollito. Su una 10 km se proprio è l'ultimo chilometro, ultimo due km, km e invece è fondamentale sulle... Sulle um, Adius Pro 2 perché fondamentalmente sono scarpe da maratona, quindi quando si è stanchi eh, c'è più ciccia in, uh, nel tallone si sente. Invece a livello di stabilità, come le hai viste le due scarpe, e cosa ne pensi? No, molto più stabile la, la Takumi Sen perché comunque è comunque più bassa e, e niente risulta più precisa nelle curve strette, roba che invece con le le Adios Pro 2 è impossibile da fare, però diciamo anche che sono due scarpe da usare a velocità diverse cioè, in maratona una curva stretta dove devo rilanciare non la faccio mentre in gara su 5-10 km con la Takumi Sen mi può capitare, anzi mi capita spesso Abbiamo sempre parlato dello spazio nell'avampiede che di solito nelle scarpe da gara è abbastanza limitato in questo caso cosa ne pensi e come l'hai viste? Ma guarda, mi sembrano comunque molto simili, sicuramente un pochino più ampia, ma di poco poco la l'Adios Pro 2 perché è comunque una scarpa da lunghe distanze e quindi mi deve, mi deve, diciamo, accogliere meglio il piede. Ho visto che è appena tirato fuori la soletta sulle Dios Pro 2, sulle altre invece non è possibile, eh, suggeriresti in queste scarpe da gara di mettere un plantare e se sì in quale? Io direi che devo mettere a lavare sta, sta Dios Pro 2, perché puzza in una maniera indecente. Guarda, ti dico i plantari, forse ce li potresti mettere dentro, sicuramente visto che c'era la, la, la soletta che si estrae, però su scarpe da gara io non so, non so proprio se, se glielo metterei dentro. Per quanto riguarda la reattività, sappiamo che l'intersuola delle Adios Pro 2 è più alta, che impatto ha questo sul comportamento nella corsa e secondo te ti fa andare più velocemente? Ti facilita lo stesso perché comunque è una mescola molto molto reattiva, non morbida come lo Zoom X, però è una super mescola quindi più ce n'è meglio è. Invece a livello di battistrada quale delle due è migliore e secondo te nella stagione tra virgolette delle piogge quale utilizzeresti? Qua secondo me vince a mani basse la la Takumi Sen ma è uscita dopo la Dios Pro 2 Secondo me anche la Dios Pro 3 sceglierà questa zigrinatura nella, nella Vampire. Per quanto riguarda la durata, quale secondo te dura di più e quale invece dura di meno? Beh, sicuramente dura di più la, la Dios Pro 2 ma anche perché ha più schiuma La posso usare per le gare per i 400-500 km e poi incominciare ad usarla per gli allenamenti Invece domanda da 5 milioni di dollari, per chi corresse la mezza maratona a 5 al chilometro, quale delle due suggeriresti? Beh, per, per correre a 5 al km o per atleti un pochino più pesanti, la risposta è semplice, secondo me vince la Dios Pro 2, perché comunque è una scarpa più protettiva. Ultima domanda, una costa sicuramente di meno dell'altra, ma a livello di qualità prezzo, secondo te, quale delle due consiglieresti? Eh, anche questa è una domanda abbastanza difficile, io andrei di Pro 2 davvero se sono mezzo maratoneta o maratoneta invece se sono uno che corre fino alla mezza maratona andrei di Takumi senza guardare in questo caso il prezzo Grazie Andrea Stay Strong Keep Running io riprenderò nei prossimi giorni a correre voi comunque eh, sappiate che ci sono tutte le recensioni adidas di queste scarpe e eh, vi consiglio di guardarle. Grazie, Andrea. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. E vi ricordo se potete i caffè, che sono sempre ben, ben accetti. Ciao.